Dopo eh, FTX c'è un effetto domino, sappiamo molto bene che cosa sta succedendo a, a, al, al mondo delle criptovalute dopo il crollo appunto di questo exchange che non è il più grosso perché diciamo così il più grosso è Binance ma comunque muove moltissimo il mercato del mondo cripto e naturalmente eh, abbiamo visto dopo il collasso di eh, FTX eh, quello che è accaduto ma insomma ho oh, Eugenio Sartorelli senza girarci troppo intorno perché è quello che può dirci più di tutti rispetto a quanto sta accadendo Eugenio eh, buongiorno, ben trovato, non potevo chiudere la diretta senza di te e senza eh, un tuo approfondimento su, su quanto sta accadendo, ben trovato Buongiorno Manuela, eh, buongiorno a tutti, non allora. sono depresso, non sono depresso. No, infatti ti stavo chiedendo, intanto ti vedo bello sorridente, quindi eh, la domanda era non mi sembri preoccupato sul fronte cripto o sì o ni? insomma cosa ci puoi dire? Beh, intanto vi dico che io faccio parte di un piccolo fondo eh, che è di Singapore, Sì. Eh, è un piccolo fondo che opera soprattutto sulle cripto, è, è un piccolo hedge fund, eh, che opera solo le ho provato. ebbene eh, circa 48 ore prima che ci fosse l'inizio di questo crack eh, tutti, anche noi operavamo con FTX perché facevo provare su molti, con, con molti derivati abbiamo tolto tutto eh, perché si era capito che c'era qualcosa che non andava, si capiva che c'era difficoltà, c'era state qualche avvisaglia, Poi, quindi questo mi, mi metto dal punto di vista degli istituzionali quindi gli istituzionali se volevano i, i alcune tracce c'erano poi eh, io se posso far vedere faccio vedere una cosa che non c'entra niente con, sì? quello, con questo e lo faccio vedere preso da Wikipedia preso da Wikipedia e faccio vedere una cosa che è accaduta che è accaduta nel marzo del 2021 che è il fondo Archegos che non c'entra niente con le creature ah sì qualcosa ricordo però ricordacelo oh. tu sì ebbene ve l'ho preso da Wikipedia che di solito non fa molti errori ricordo che Credit Suisse ha perso 5.500 eh, milioni, 5,5 billion, Nomura ne ha perso 2,8, Morgan Stanley 911 milioni, UBS 7,74 e Mitsubishi Financial 300 milioni e non, erano e non erano criptovalute, allora chiudiamo tutti gli hedge fund? Perché è successo, è successo questa cosa di Archegos? Chiudiamo tutti gli hedge fund. Eh, Perché se, possono fare questa se Archegos può fare un fallimento da 10 miliardi, e ricordiamo che FTX non si sa ancora quanti siano i miliardi, perché bisogna vedere quanti soldi recuperano per poi dare a quelli che sono stati, tra virgolette, depredati dei soldi. Quindi sapremo solo quanti miliardi sono fra qualche mese. Possiamo stimarlo tra i 5 e i 10. Quindi qualcosa come Archegos. Solo che se lo succede nel mondo cripto, ha ah, la regolamentazione, non ci vuole regolamentazione, non può succedere una cosa così e quindi tutte le cripto sono carta straccia. Succede invece con, con, questo, con questa società che era un hedge fund, anzi più che altro era un family office, era sì. family office, che sono tutte cose che ci sono in tutto il mondo, no va tutto bene, ah, tra l'altro non è successo niente, eh. Si, si sono, eh, tutte queste banche, beh, Credit Suisse, poi da lì sappiamo che non è andata molto bene. Quindi detto questo, detto questo, che i fallimenti ci sono indipendentemente dalle criptovalute, quello che è successo, che è successo adesso, vengo sul grafico di Bitcoin e Ethereum, ha poco a che vedere con le criptovalute, ha a che vedere col fatto che ci sono delle persone di malaffare, dove c'è molta avidità, ci sono degli sprovveduti, perché ricordiamoci, questo, questo FTX aveva la sede alle isole Cayman ah. ecco, quando tu hai la sede in quei posti lì come del resto abbiamo fatto anche noi con il nostro fondo, non è che ci metti tutti i capitali giusto? No, certo, assolutamente eh, no magari vai su Coin... e poi non solo, non solo qui parlo cioè, ci, sono, ci sono anche gli, gli investitori un po' più esperti e quelli meno esperti ma anche quelli meno esperti un po' ti, ti informi su dove metti i soldi no? Mm. Coinbase, Coinbase il, il è una società che sta negli Stati Uniti Coinbase difficilmente fallirà Sta negli Stati Uniti e sottostà regol alla regolamentazione della SEC, tra l'altro la città quotata. Coinbase non ha i derivati, FTX era tutto, tutto il suo business, era sui derivati. Con ok, però era. Eugenio ti faccio una domanda un po' provocatoria, perché di questo tu giustamente hai detto, quello che è successo non ha a che fare con le cripto in quanto cripto, ma perché intorno ci sono sprovveduti, persone in malafede. Bene, allora io unisco le due cose e qui la provocazione. Ma oggi, nel 2022, vuol dire che, ci metto un punto di domanda, però lo metto anche un po' come affermazione, perdonami, ma ripeto, per arrivare al dunque, vuol dire che intorno al mondo delle criptovalute ci sono ancora troppe persone in malafede che se ne approfittano evidentemente di un mondo che ancora non ha, eh, le, le, le, che no, che non ha e che non dà le certezze adeguate. Quindi, quando succedono queste cose, eh, chiaramente si tende a fare di tutta un'erba un fascio. Questo voglio dire, cioè, non è la cripto in sé che ha generato questa situazione. Ma la gente che ruota intorno, evidentemente ci sono più sprovveduti che altro, ecco qui la provocazione a te. No, allora, prima di tutto ci sono persone in malafede, prima di tutto eh, ci sono okay. persone avide. Ancora peggio, certo. Sono persone avide e, e persone che pensano di, pensano di essere al di, sopra, al di sopra delle regole, al di sopra degli altri, possono fare quello che vogliono con i soldi degli altri, prima cosa. Eh, vabbè. Eh, okay, Senza poi persone un po' sprovvedute. Un po di, senza persone sprovvedute che si fanno raggirare anche io sono stato raggirato cioè, mi ci metto anch'io è chiaro che quanto più sono raggirato tanto, me, tanto meno poi in futuro dovrei essere raggirato perché mi faccio la corazza e cerco di controllare per controllare di più. Purtroppo poi ci sono i nuovi attori che arrivano, quelli più giovani, quelli che viaggiano non, non, non hanno visti, poi ci sono persone più predisposte degli altri che sono abituati a non controllare o sono poco abituati a controllare. Quindi senza, beh, ci vuole prima di tutto le persone tra virgolette cattive e poi le persone diciamo tra virgolette buone che controllano poco, ci vogliono gli uni e gli altri, senza l'unione di queste due non si riesce a fare una truffa che non si possono eliminare ora però ripeto il fatto che stia in un paradiso fiscale a uno deve venire un sospetto ripeto a Coinbase può fallire Coinbase ma difficilmente Coinbase fallirà in, con la malafede perché è sotto il controllo dello Stato americano e mm -hmm. questo vale anche per Kraken che è un altro io per esempio utilizzo molto Kraken come exchange che sta negli Stati Uniti non ha la sede, no? Delle... no eh, eh, allora, siamo sempre lì, no? Bisogna affidarsi, a, uh, cioè bisogna, bisogna conoscere esattamente per sapere yeah. a chi affidarsi, su questo siamo d'accordo, però, evidentemente c'è anche poca conoscenza, è no? Perché se, se poi, sì, ecco, la conoscenza richiede fatica, questo è il problema? Che la non conoscenza, so. mi, mi metto in video perché così, la, la, la, la conoscenza Vai. richiede fatica, e finché le, cose, finché le cose vanno bene uno non fatica, invece deve faticare anche quando vanno bene le cose. Fin quando anche FTX, che era il secondo terzo exchange, il Remida, sono bravissimi, anche quando è così, non fidarti mai, un minimo di tempo, spendilo a controllare, ma poco, ma spendilo a controllare. Mm. Spendilo. Beh, quindi insomma, quello che abbiamo scritto in sovrimpressione lo, possiamo, eh, lo potremmo anche cancellare, quindi dopo FTX non c'è il rischio di un effetto domino a questo punto? allora un effetto domino secondo me ci potrebbe essere solo se, se eh, fallisce un exchange come quelli che ho menzionato in particolare Coinbase che sta in una nazione dove, dove, è, dove sotto, deve sottostare a certi controlli come qualsiasi società finanziaria che sia cripto e non cripto allora lì potrebbe esserci non dico la fine del mondo cripto ma un collasso visto che io penso che non, che non accadrà perché quello che è successo a FTX rimane confinato a FTX e aggiungo Già lo vedete online se uno va a informarsi. Sì. Guardate che, che la questione di Binance: cioè Binance, è, secondo me, è uno dei responsabili del fallimento di FTX, non dei responsabili. Scusatemi, è uno che ha, che ha visto qualcuno che, un concorrente che era sul baratro, e ha soffiato yeah, okay. perché finisce nel baratro. Poi ha voluto anche fare, fare la finta mossa di essere fare il finto Salvatore. Ma quella è stata, secondo me, una. Lo dico senza avere. Con lo dico come ipotesi. Eh. Non ho. Non, non sto affermando come se avessi informazioni su questa cosa. È un'ipotesi. A me sembra che voleva fare il Cavaliere Bianco, ma per salvarsi la coscienza di aver fatto una cosa sporca. Ok, ok, se ok, secondo ok. Me okay. Le cose verranno fuori perché ci saranno indagini, secondo me. Se ah, beh, certo, fuori, certo. Verranno fuori. Ma però al di là di questo, anche. Cioè, ripeto. Chi opera sulle cripto? Andate su operatori, prima di tutto, che non operano esclusivamente con, le, con i derivati e che quindi operano a leva. E secondo, che stanno non in paradisi fiscali, ma in nazioni dove ci sono... Insomma, peraltro appunto in America è una attacca. nazione solida, ma senti, quindi come vedi, un flash prima di salutarti Eugenio... Ehm una tua previsione, insomma, Bitcoin, Ethereum, eh, allora, dici tu quello che, che credi sia importante sapere in questo momento. Allora, Bitcoin e Ethereum non moriranno perché sono indispensabili al mondo blockchain, non mondo cripto. Al mondo sì. blockchain, le cripto sono a servizio della blockchain, poi possono fare anche altre cose, però sono necessarie per remunerare la blockchain. Quindi detto questo, se tiene, è importante che tenga quota 15.000 e che quindi non vengano fuori altri fallimenti, perché è il terzo quarto quest'anno di fallimento di exchange, però questo è il più grosso, se non ce ne saranno altri e avrà quota 15.000, secondo me ci sono buone prospettive di recupero. Se no se viene fuori qualcos'altro di sporco in cui non sono implicati Ethereum e Bitcoin, si potrebbe anche eh, arrivare a 10.000 e, e Ethereum potrebbe anche andare verso 800 e anche sotto, ma non moriranno. Io ricordo quando è fallita Lehman Brothers, e per capire perché è sceso Ethereum e Bitcoin, quando è fallita Lehman Brothers è crollato l'oro, ma perché deve crollare l'oro? E ve lo spiego subito, è crollato l'oro perché c'erano dei hedge fund che avevano l'oro come collaterale e l'hanno dovuto vendere perché dovevano coprire dei buchi e quindi hanno venduto gli asset, che, gli asset su cui guadagnavano qualcosa e tutti quelli che potevano hanno venduto oro ed è crollato okay. l'oro e okay. non c'entrava niente con Lehman Brothers. Ecco, l'oro in questo momento per alcuni exchange che, sono stati, che erano in difficoltà erano Ethereum e Bitcoin e quindi l'hanno venduto in fretta. Ok, Eugenio grazie, eh, avevamo bisogno di avere dei chiarimenti anche rispetto a questa vicenda, però ci sentiamo poi con più calma anche per altre eh, questioni, sempre qui, naturalmente invito come sempre i nostri amici a contattarti direttamente. Grazie Eugenio Sartorelli e a presto. Grazie Manuela. Grazie, allora, grazie mille Eugenio.